Venerdì 28 settembre torna a Siena Bright, la notte dei ricercatori. I ricercatori dell'Università di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena scenderanno nuovamente nelle vie della città per incontrare i cittadini e tutti i visitatori, per farli conoscere meglio i risultati del loro lavoro, per ascoltare da loro, con le loro parole piene di entusiasmo e di passione, perché i risultati della loro ricerca sono così importanti per l'avanzamento della nostra società. Sarà nuovamente un'occasione di coinvolgimento di tutta la città nei confronti dei propri ricercatori e del lavoro che si svolge.